Ovunque stiate lottando. a Berlino, Germania. Da Londra andiamo a Berlino, Germania. Saremo accorti da Yunus, un immigrato turco che studia e lavora all'università. Membro del gruppo Rio e del giornale digitale Classica in Classe. Ascoltiamo.